E buongiorno ragazze buongiorno a tutti stamattina sono a casa allora ne approfitto oggi voglio pulire un po' l'angolo di cottura in cucina qua sto facendo sto pulendo le cose che mi sono avanzate stamattina ho, fatto, ho preparato anche il pranzo e, e niente adesso do una pulita qua e dopo incomincio le mie pulizie. Asciugo anche tutti i piatti, tutte le tazzine, perché ho abitudine di di asciugare tutto, ecco. E non mi piacciono che rimangano tutte le gocce sui piatti o sulle tazzine, ecco. Penso, penso che dopo sembrano sporche, ecco, anche se non sono, però sembrano sporche. Allora preferisco asciugare. Lavo anche la macchinetta del caffè, ah, qualcuno mi ha chiesto se ho la macchinetta del caffè nuova, però no, eh, l'ho tenuta perché questa qua eh, l'abbiamo portata a aggiustare perché ne avevo bisogno, poverina, ha sette anni, allora ogni tanto ho bisogno di qualche, qualche riguardata, ecco. Allora nel frattempo c'è un'altra macchinetta, che ne ho altre due tra l'altro, però questa mi piace di più perché questa ha i chicchi del caffè, allora si macina da sola è molto più comoda, ecco, preferisco questa macchinetta qua. Allora, un altro giorno avevo fatto la lavastoviglia e mi sono accorta eh, della griglia. Vedete che in alcuni punti è piena di grasso. e La lavastoviglia non, non la lava a modo, c'è poco da fare. Allora oggi mi voglio mettere a pulire anche la griglia bene a modo. Giustamente questo video sarà discutibile secondo me in tutti i modi perché ho preso il cortello e con il cortello sto cercando di tirare via il grasso ecco vedete anche qua pieno di grasso e eh, niente mh, ho preso un sapone alga eh, con la spugna eh, la bagno un pochettino tutto che così anche il grasso va via prima ecco Questa griglia qua dovrebbe essere liscia, tutta liscia, perché in alcuni punti non è liscia e, e si vede che c'è il grasso ormai talmente, talmente vecchio che, che è diventato anche nero in alcuni punti, ecco, oggi mi metto, mi metto bene a modo a pulire tutto, ecco. Dopo il pranzo invece metto tutto in lavastoviglia, rimetto anche la griglia che così, visto che è grattato un bel po', lo do ultima pulita, lo metto in lavastoviglia ecco. Uso finish, è acido citrico, sapete che non, non uso brillantante, uso sempre acido citrico. Poi tiro via i filtri della cappa, anche i filtri, voglio pulire tutto oggi e pulisco tutto con sapone e alga, ecco. anche qua ho preso sapone e alga con la spugnetta e pulisco così, ecco. in alcuni punti ho ripreso il mio cortello perché anche lì c'era un po' di grasso vecchio che non andava via. Ecco. Allora ho preso la spugnetta, sapete quella di ferro, ehm, perché anche lì ci sono alcuni gocci di grasso che erano talmente secchi che non andavano via né con la spugnetta mh, né con l'altro. ecco. Allora con i movimenti abbastanza leggeri, non troppo, troppo bruschi, pulisco tutto e non si graffia alla fine. Oggi secondo me il mio video sarà super discutibile in tutti i modi, però ne rendo conto ecco, però pulisco così, ognuno può fa quello che gli fa a casa sua. Io pulisco con la spugnetta che aggraffia tutto, <ride> no sto scherzando, no non ha graffiato niente ecco, ha pulito molto bene, anzi quella spugnetta qua consiglio a tutti. pulisco anche il lavandino sempre con sapone alga bene a modo sempre con la spugnetta quella che grazie tutto ecco Poi passo anche a pulire la cappa sempre con sapone alga, anche lì guardate quanta polvere che si è accumulata nel frattempo, cioè, ne avevo proprio bisogno. Anche qua sto sfregando con la spugnetta e sapone alga, però c'è troppo grasso qua. Avevo provato anche il sgrassatore, a mettere il sgrassatore, però... però lì sopra rimane sempre un po' grasso. Poi continuo con sapone alga, pulisco tutto. Poi, con uno straccio bagnato dentro l'acqua, risciacqua tutto. Questo qua è tutto il grasso che c'era sopra, Cioè, non so se riuscite a capire, questo qua ha anni e anni di grasso perché mh, avevo paura eh, a usare la spugnata del genere, però ho detto beh ci provo, peggio di così perché si attaccava tutto, però vedo che si, mh, con un semplice detersivo per i piatti ragazze. ci metto sempre il derisivo per i piatti mm, ho provato con questa spugnetta qua ma pian pianino senza stare lì a perché avevo paura che la graffiasse ecco anche una di voi mi ha scritto che ha paura che si però vedete qua questo qua è tutto grasso che è andato mm. via con questa spugnetta qua non, sì, non, mm, con movimenti così leggeri non c'è bisogno di, di cioè di movimenti troppo pesanti ecco può darsi che dopo così si sì, va via tutta la graffiamo anche il mobile però vedo che così non si graffia il mobile pian pianino vedete va via tutto il grasso io ho provato tantissimi modi però così non, non mi andava via niente sono anni e anni di grasso ragazzi Ho provato di spruzzini, di, di sgrassatori, ma niente, non va via con niente, via. Questo ultimo, queste cose qua lo sto provando anche con voi, A primo ho provato così da sola e vedo che funziona, allora cioè non c'è bisogno tutte le volte di dar così, quando vedete che ormai è pieno di grasso, allora sì. Vedete qua c'è rimasto ancora un po' di grasso, anche qua devo tornare ancora un po', però qua è diventato liscio come era una volta. Ci manca un pochettino qua, si vede anche così, all'occhio nudo. Faccio vedere lo straccio. Guardate lo straccio. Ed ecco qua, il risultato finale, ragazze, come nuovo. Qua giustamente si è consumata con il gas, però del resto non c'è più grasso qua. alla fine è rimasto così ma va bene così guardate è pulito va bene ragazzi con queste immagini io vi saluto vi auguro buona serata e a presto ciao ciao a tutti